Benvenuti alla Cispa del Prometeo, uno spazio per parlare d'arte, di letteratura, di storia e eh, di cose belle in generale. Siamo Cecilia Scrittore e Benevietes e te, oggi ci accompagna eh, Sara Albanese del canale YouTube Ad Maiora e Sara Albanese ci accompagna proprio per approfondire il protagonista, insomma un po' i dettagli del protagonista di questa stagione che è il nostro buon Goethe, quindi andiamo con la sigla e subito parliamo con lei eccoci qua con Sara Albanese del canale YouTube AtMayora allora Sara è um, youtuber, è scrittrice, è insegnante anche, tante cose e quindi prima di raccontarci chi sei, chi è Sara Albanese vorremmo ehm, che tu ci dicessi perché hai scelto questo nome così bello per il tuo canale AtMayora è proprio propiziatorio, è bellissimo, da dove nasce questa idea? Guarda, ci abbiamo pensato tanto, dico ci abbiamo perché ci ho pensato insieme a mio marito visto che l'abbiamo fondato sostanzialmente insieme a questo canale e um, l'idea era di trovare un nome internazionale che potesse andare bene, potesse essere capito dagli italiani ma chiaramente è un canale che parla di lingua di letteratura inglese americana, di lingua di letteratura tedesca, austriaca quindi doveva essere un qualcosa che fosse trasversale allora quale lingua migliore del latino e eh sì. quale intenzione migliore di fare appunto un augurio perché poi alla fine quando facciamo quello che facciamo penso noi tutti che amiamo comunque parlare di cose belle come, come dici tu ci piace anche l'idea di lasciarle e di lasciarle magari oltre noi stessi no perché no e quindi un po questo ad maiora rivolto al futuro spero sia un augurio per chi ci segue, mi segue, è un po' anche per noi magari di restare un pochino. Ah beh, certo, senz'altro, è, è veramente un, un bellissimo nome, un bellissimo e nome. Sì, sì, e di questi tempi penso che abbiamo bisogno di questa, di questa speranza in un futuro ricco e, e pieno, perché dobbiamo veramente, secondo me, ritornare e rimpossessarci di, di, tanta, di tanta cultura che a volte sfugge. Eh sì, anche perché secondo me questo At Maiora non, non fa riferimento a un ottimismo banale che è un po' di moda di questi tempi. E comprende anche forse anche questo sacrificio, no? il crescere con. con... Sì, al andare verso cose migliori da un certo brava. punto di vista, da un punto di vista personale, collettivo, sociale e anche culturale perché no perché alla fine le due cose sono assolutamente correlate, cercare di slegare come purtroppo avviene tante volte nel mondo d'oggi la cultura da quello che è invece l'evoluzione sociale è un qualcosa di perdente di per sé, le cose devono convivere ed essere assolutamente mescolate perché poi alla fine io credo che le culture e le società fioriscano anche grazie a tutto l'aspetto culturale in senso ampio, sì. quindi noi siamo il risultato logicamente di tutta una una storia di pensatori che sono arrivati prima di noi eh sì, e eh noi sì, siamo i rampolli di eh questi sì. <ride> Eh sì, ma allora io adesso vi devo dire che quando incontrate Sara su YouTube fate questo bellissimo incontro nel quale vi si aprono un sacco di altre finestre e porte, perché Sara non è solo youtuber ma è anche scrittrice. Allora raccontaci un po' cosa fai, qual è il tuo progetto. Eh, anzitutto ti ringrazio per questa così, presentazione che mi sa non merito così ah, meriti, <ride> merito, merita boh, se la merita moltissimo <ride> devo dire Para, ti dico io ehm, nasco mh, allora come insegnante e come autrice, e autrice di poesia in particolare. Ho vinto diversi concorsi, sono stata pubblicata in varie antologie, liopecore e via dicendo, e da lì eh, ho iniziato a cullare il desiderio di scrivere, proprio come dicevo prima, per lasciare un qualcosa di bello. E Così tra romanzi e altre cose, insomma, sono andata avanti in questa direzione. Nel frattempo, ho, essendo una grandissima appassionata di letteratura, di filosofia, di lingua, logicamente, insomma il, il tedesco è il mio primo amore ma eh. poi l'inglese naturalmente segue e, allora mi è venuta proprio la voglia, forse l'esigenza anche di mettere a disposizione in qualche maniera tutto quello che si faceva nel, eh, così, nelle quattro mura magari di una classe o magari non si poteva per tante ragioni fare in quel contesto mi è venuta voglia di metterlo a disposizione di un pubblico molto più ampio, trasversale, internazionale, che potesse avvicinarsi perché effettivamente aveva esigenza, perché aveva voglia, perché aveva curiosità, perché per tanti motivi. E così è nato sostanzialmente il canale che si è, sostanzialmente si è evoluto in modo parallelo rispetto alla scrittura e poi si sono aperte una serie di collaborazioni molto belle come l'Università di Lincoln in Inghilterra che per me chiaramente sono gratificanti, anche se una delle cose più gratificanti al di là dei blasoni è proprio, sono le persone, quando qualcuno ti contatta ti dice... Avevo questa difficoltà, mi, mi sono trovato in una posizione, in una situazione in cui non riuscivo a venire fuori da questa situazione per vari motivi personali, esterni e tu mi hai aiutato, mi hai sbloccato, mi hai dato questo. Per me quello è già un compimento, no? Eh sì. al di là di tutto quello per me è la motivazione ultima di quello che faccio. Certo, certo. Eh, eh sì. Bellissimo. È molto eh sì. bello, sì. <ride> E quindi adesso eh, andiamo al, al grande tema che, che, che, che è l'amore comune che abbiamo <ride> e, e che è il nostro protagonista di questa stagione Noi In questa stagione della Cispa del Prometeo, che è il nostro podcast in spagnolo Stiamo accompagnando Goethe nella prima parte del suo viaggio in Italia Siamo partiti dal, dal Trentino e arriveremo fino a Bologna E, e quindi ci piacerebbe eh, poter ascoltare un po' qualcosa su, su questo personaggio talmente importante perché in realtà Goethe è, è, è padre di tante correnti diverse, eh, è, è veramente un personaggio fondamentale non solo per la letteratura tedesca ma poliedrico, per poliedrico, poliedrico cioè scienziato, letterato, tutto, Lui È stato è tutto, tutto. <ride> è stato poeta, è stato un letterato, è stato un filosofo, è stato uno scienziato, è stato un alchimista mm. è stato esperto di scienze finanziarie è stato esperto di scienze minerarie di botanica Cioè Goethe è stato veramente tutto mm. e, e da tanti forse da, dalla maggioranza degli appassionati viene ritenuto il più grande poeta il più grande letterato della storia della letteratura tedesca mm. e lo è però penso anche che sia una definizione in parte riduttiva mm perché la letteratura che lui ci ha lasciato è chiaramente qualcosa di grande, che ha cambiato per sempre la storia della letteratura tedesca e in parte anche europea, se proprio vogliamo. Però ehm, era il punto d'arrivo di tutto quello che lui costruiva alle sue spalle, quindi la sua scrittura è sicuramente una scrittura in qualche modo eh, diciamo che ci, ci, eh, ci crea una sorta di epifania in qualche maniera <ride> perché va comunque a rivelare tanti diversi aspetti che stavano alle spalle aspetti di ricerca, aspetti di crescita, cioè, pensiamo soltanto al suo escursus proprio letterario cioè, lui è partito eh, sostanzialmente da una spinta che l'ha portato a essere il principale esponente dello Sturmont Rang e poi nella dal 75 in poi, quindi nella seconda parte diciamo, della sua vita, è diventato uno dei principali esponenti del classic, del Weimar Classic, del Classicismo di Weimar. Quindi a un certo punto possiamo dire che lui abbia.. Ehm, raccolto su di sé due poli estremi perché da una parte parliamo dello Stolz Drang che passionale. era passionale, istintivo che nasceva dal pietismo, dal della natura diceva Rousseau, no? quindi il ritorno alla natura e quant'altro e che metteva le basi per il romanticismo tedesco, poi sì. il Fragmantique sarà proprio basato su questo gefühl, su questo sentimento, su, questo, ehm, su, su questa immagine del, del, del, dell'artista, del letterato come genie, come questo sì. genio creatore, demiurgo. E, mm. e anche mh, da un certo punto di vista è l'emblema del titanismo. infatti mm -hmm. ci ricordiamo il suo bellissimo Prometeo che sfida Assolutamente. Che sfida. Infatti, eh, credo che sia veramente molto eh, adeguato il fatto che appunto Goethe rientri in questo vostro. Eh sì. che è la scintilla no, di Prometeo. Eh sì. no, la Cispa di Prometeo. Mm. È, è proprio l'emblema di quello che, che lui. il suo Faust. No? Il suo sì. Faust, che è stata probabilmente l'opera possiamo dire principale più famosa ma soprattutto più complessa no? perché in qualche modo lui l'ha portato avanti dal 72-75 fino alla morte no? infatti allora, sono nel i suoi diverse. faust esatto perché... ma, prima faust, Lo faust poi c'è l'infragmento, poi Astatile, poi Asta l'ultima versione diciamo e il faust è proprio la rappresentazione del titanismo e del fallimento del titanismo in qualche maniera quindi del prometeo per così dire quindi del, questo concetto di Uvriss e di Desiderio di dominare in qualche maniera il mondo e poi a un certo punto anche il collasso di, questa, di questo tentativo e quindi una sorta di fallimento che lo porterà poi a cercare delle prospettive diverse. Lui le troverà in Italia, eh. nel famoso Italianische Rise che poi lui pubblica più avanti nel 17, nel 1817, ma in realtà il viaggio l'ha fatto tra, tra il 1786 e 88, quindi sostanzialmente quasi 30 anni prima ha ben metabolizzato i concetti prima di, eh, sì. di scriverlo e lui proprio qui ha fatto quel passaggio, quel salto da poeta che in qualche maniera vuole essere creatore, come si diceva, e rivendica in qualche maniera la stessa dignità di Dio, così come Dio crea la natura, l'artista crea, crea l'arte eh, e l'arte sì. non è inferiore alla natura in niente, sì, sì, no? sì. questo è un po' il concetto. E lui cambia completamente, diventa più oggettiva la sua, la sua presa di coscienza, l'artista la, diventa uno scienziato in qualche mm. maniera, e va a um, comprendere la realtà con una chiave più analitica, più empirica. Mm. E lui non viene in Italia per scoprire l'Italia barocca, o per scoprire, lui viene in Italia per scoprire l'Italia classica, a certa parte Infatti. il palladio, le sì. rovine gre, greche, romane, sì. via così dicendo. Co colpisce il fatto che lui per esempio per... Dice, eh, per per Firenze passa tre, tre giorni cioè eh, a Sisi no, non si ferma la cioè lui... ansia di Roma e di antichità sì. e anche è quasi uno spregio, no? C'è tre ore a Firenze, cioè lui ha guardato sì, il Duomo, sì, il sì. Battista, ero in giardino di Boboli e yeah. ha detto va bene, ciao. <ride> sì, <ride> no? sì, sì, e anche il modo in cui ne parla, no? Dice che Assisi è questa babilonia di chiese accatastate, sì, sì, no? Sì, Quindi come com a sì, dire questa confusione, per cui quella spinta istintiva che era tipica dello Sturm und Rang adesso in qualche modo lascia spazio a una ricerca di pulizia, un po' come quello che ha detto Winkelmann, no? mm -hmm. ehm, Parlava sì. appunto di questa eh, Edle ha eh, e stile Größe, quindi questa nobile semplicità e questa quieta grandezza che è proprio sì. l'emblema del, del classicismo sì, sostanzialmente sì, quello sì. che lui trova qui da noi in Italia sì che poi in realtà è interessante perché mi sembra che il classicismo di questi autori è, è un classicismo che ha tanti elementi di storia quanti di immaginazione perché in realtà eh, loro, lo stesso Winkelmann eh, che era convinto che una delle grandi virtù delle statue greche che erano questo un, un, bianco marmo bellissimo. No, i greci in realtà non le facevano così, le dipingevano anzi come una policromia pesante e quindi eh, sono questi autori che hanno forse questa libertà con, con il mondo classico, che loro si possono anche immaginare, quindi prendono qualche pennellata del mondo antico e con questo disegnano nuove immagini e mi sembra che Goethe... È in un certo senso questo. Lui prende tanto dal mondo antico, ma ci dipinge cose completamente nuove. Beh, anche negli inni, comunque, il suo Prometeo, che poi insomma è Prometoese in tedesco, mm. e Ganimede dall'altro lato, no? quindi un po' tesi e antitesi. Sono liberamente, molto liberamente tratti dall'aspetto mitologico Beh, certo. per andare a rappresentare questo che appunto dici tu, cioè mh, vogliono rappresentare qualcosa di più di se stessi diciamo sì. così più della mitologia più di altro quindi mh, mh, mh, in questo caso il Prometeo è appunto il, questa scintilla, questa ribellione, questa, questa autoaffermazione, questo voler creare l'uomo a sua immagine e somiglianza ed essere comunque più degli dei. dall'altra parte abbiamo un Ganimede che invece è l'abbandono al, al creato, l'abbandono alle leggi di natura e che indubbiamente è anche frutto di tutto lo studio di Kant, logicamente, quindi tutto l'aspetto appunto del, eh, del lasciarsi andare per appunto le leggi di natura come fosse un imperativo categorico, sì. per cui in qualche modo è una mescolanza tra quello che è il mito, il mito classico e che è invece, mh, quello che è invece uno studio molto più certo, attuale all'epoca. Sì, ehm, esattamente. Infatti, allora quando diciamo che eh, Goethe in realtà è stato fondamentale perché è stato rivoluzionario, cioè è stato un, un, un autore che ha dato tanto di, di, di, di, di nuovo, ha segnato tante strade, no? come dicevi, padre del Sturm und drank anche del Classic, eccetera, eccetera, e a livello anche letterario di oggi, no? quando tante volte ci capita, quando parliamo di letteratura classica eh, o letteratura antica, addirittura greca, romana, con la gente di sì, ma questo a cosa serve oggi? E, e secondo me è una, è una domanda irreverente e fondamentale, penso che è essenziale perché altrimenti ci abituiamo a, a camminare sui, sulle strade battute che a volte non portano da nessuna parte, invece io sono convinto che Goethe da qualche parte porta, ma bisogna sempre chiedersi da, da dove porta, esiste ancora quel luogo dove, dove questa strada ci porta e quindi appunto io ti chiederei Goethe, oggi, a cosa ci serve? Eh, io penso che Goethe sia quella cispa, si dice, no in spagnolo? Sì, sia proprio quella scintilla cioè lui ha vissuto di quello ha prodotto letteratura arte sulla base di quello ed è quello che forse noi dovremmo assorbire più di tutto cioè al di là di quello che lui ci ha raccontato secondo la prospettiva rivoluzionaria a suo tempo eh, noi allo stesso modo possiamo imparare ad essere altrettanto rivoluzionari al nostro tempo cioè avere quella stessa è il tipo eh... di sguardo quella stessa intenzione, quello certo. streben, no? Certo. I tedeschi lo chiamano questo streben, che è questa tensione verso un qualcosa di più alto, alto non necessariamente in senso spirituale, religioso, certo. può essere in senso artistico, può essere in senso individuale, sociale, qualsiasi comunque vogliamo vederlo. E quindi io penso che in questo essere continuamente ehm, anche inquieto da un certo punto di vista perché l'essere inquieto a volte significa anche essere continuamente alla ricerca di un qualcosa questo essere ehm, capace di sfidare perché poi alla fine Goethe eh, sicuramente da Sturm und Trenga era mh, logicamente un po' rivoluzionario come erano tutti all'epoca ma dopo anche quando ha trovato una sua collocazione una collocazione quando lavorava presso eh, il, il duca Carlo Augusto era, aveva una posizione quindi diciamo in qualche modo come tra l'altro erano un po' gli intellettuali del classicismo aveva trovato quell'inserimento nella società che invece è tipico del classicismo assolutamente diverso certo, dallo Sturmontagno certo, sì. da una parte erano Hausenseiter eh? invece in questo caso chiaramente si parla di un'evoluzione che porta l'uomo a essere inserito Stabit, nella società sì. no? mm. Però nonostante questo è anche quello che il 3 settembre parte alle 3 del mattino con un nome falso chiamandosi <ride> Philippe Müller <ride> passa al confine senza sapere, que quella, quella, quella cispa lui non l'ha mai persa no, sostanzialmente, sì. neanche quando ha trovato una collocazione e forse un equilibrio, forse quello che lui definisce una saggezza poi insomma è... è, è... Eh, opinabile, anche cosa sia la saggezza o meno, però comunque <ride> insomma, quando lui anche ha trovato comunque una maggiore, una situazione più stabile non ha mai perso quella mh, capacità di destabilizzarla per andare oltre a cercare qualcosa di nuovo. Certo, eh, infatti, certo. certo. Infatti. Sì, infatti anche appunto leggendo Il Viaggio in Italia che è veramente una lettura che io eh, personalmente consiglio a tutti perché è scoprire attraverso di lui appunto questo di cui parlavi tu, come si può veramente essere presenti nel mondo, nelle situazioni e, e a qualsiasi livello e, e di qualsiasi, in qualsiasi forma, nel senso che lui in un certo senso è anche un signorino, è un perfettino, è... però effettivamente lui mentre viaggia vede veramente le cose, è veramente disposto a farsi, a farsi anche spostare da, certo, da tutta la sua... Certo, lui lo dice addirittura, dice io tramite questo viaggio spero di imparare a viaggiare spero di imparare anche a vivere, proprio lui lo dice, e queste sono proprio le sue parole e in effetti affronta cose che... Fino a resta assolutamente sbalordito quando si trova in una locanda senza il gabinetto dove posso andare in gabinetto? fuori? fuori. No, ma fuori, fuori dove? dove? dove? come vuole <ride> è fantastico lui resta veramente sì, no, queste, poi insomma viene quasi arrestato gli succedono tante cose eh, poi sì. il viaggio in Sicilia la parte diciamo l'ultima parte del suo viaggio in Sicilia è stata eh. anche turbolenta per tante eh, cose quindi, molto insomma, difficile cioè, per uno come lui era una, una, una vera avventura mettiamola eh, così sì. e quindi in questo caso vita e arte si sono si sono un po' fuse no? e questa, questa sì. spinta secondo me è quella che l'ha reso immortale sì. Assolutamente. Adesso facciamo una piccola pausa tecnica e torniamo subito. <ride> Ed eccoci tornati qua dopo la pausa con Sara e Sara che devo dire restando sempre in tema del nostro buon Goethe è stato un incontro di quelli delle affinità elettive, verissimo, verissimo È stato un amore a prima vista quando l'abbiamo scoperta su YouTube ma dopo quando l'abbiamo contattata <ride> Veramente, veramente un, un grandissimo, grandissimo incontro e soprattutto perché in realtà è un grande piacere sentirla parlare della letteratura tedesca, sentirla parlare di Goethe, anche perché lei ha questa. non si può dire fortuna, perché è frutto anche di un, di un, di un lavoro molto molto grande, ma lei ha questa cosa che lei può leggere Goethe nella sua lingua, cosa che noi non possiamo Ti fare. Invidiamo tantissimo. Ti invidiamo tantissimo <ride> il nostro tedesco, è terribile. Che sa, il futuro <ride> sì, potrebbe dai. <infatti. ride> E quindi, eh, appunto, mh, parlavamo prima del fatto che eh, questo viaggio in Italia è, è per noi un pretesto per mh, portarci in giro eh, giocando, a, giocando al tempo, perché in realtà è questo il gioco. Noi giochiamo a viaggiare con Goethe nel, nel fine Settecento e lei gio lui gioca a, a, a trovare gli antichi in giro per l'Italia, quindi è, è, un, è un gioco del tempo, no? Ma proprio quando lui sta eh, viaggiando in Italia, quindi questo, questo poeta che, che viaggia in Italia è un poeta in, in fase di trasformazione, te ci dicevi prima, cioè Goethe è un altro dopo il viaggio in Italia, forse sono anche gli anni in cui... Lui passa da essere eh, un grande esponente delle Sturm und Drang a essere un grande esponente del classique, è, è, è parte anche del suo percorso di razionalizzazione dell'arte de, de, de, de, dell e la letteratura, no? Perché penso che questa sarebbe una cosa importante da, da, da approfondire, forse ce la potresti chiarire. Perché Goethe non esiste, esistono Goethe. È vero. <ride> Sono tanti, no? Ci potresti dare un po' una, qualche pennellata? È un su? po' quello che dicevamo <ride> prima del Faust. No? che non esiste mm. un Faust, esistono i Faust, no? perché chiaramente questo, questo percorso che lui ha fatto è veramente molto sfaccettato, quindi mm. sicuramente ehm, basti anche pensare al fatto che lui mentre era qui in Italia ehm, ha concluso anche alcune opere come l'Iffigenia, mm. ha lavorato da quel punto di vista, ma ha dipinto tantissimo per dire, è arrivato a casa con migliaio di disegni e quant'altro quando gli, chiedono, gli hanno chiesto, anche poi successivamente, eh, cosa avesse imparato in Italia, lui ha risposto a tutte queste cose meravigliose che abbiamo detto prima, a conoscere l'arte classica, a intendere l'artista come scienziato, attraverso il palladio, i quattro libri sull'architettura, sull ha imparato eh, il, il senso delle proporzioni in senso lato, chiaramente, a lui non interessava da un punto di vista architettonico, ma la proporzione è la proporzione che si usa in letteratura, è la proporzione certo. che si usa nell'intendere l'arte in generale. E poi ci dice, ho imparato a parlare di lattuga, che può sembrare una sciocchezza, no? invece eh, se vediamo come tutto va visto in chiave, diciamo anche metaforica, in chiave simbolica, perché tutto quello che ci dice Goethe ha sempre un significato comunque un pochino più alto, cioè lui dice, oh, quello che ho imparato a fare è anche scendere, ok? parlare di cose, parlare dell'oggetto e poi perdermi in quelle cose quotidiane empiriche che sono legate appunto all'oggettività che poi è eh, l'elemento chiave del classic come l'elemento chiave dell'illuminismo quindi comunque di una prospettiva diciamo più eh, per l'appunto più oggettiva e mh, questo scendere nella, nella, nella vita diciamo più eh, quotidiana apparentemente più, più semplice lo cambia indubbiamente, lo cambia non soltanto come artista, lo cambia anche come uomo, lui torna a casa, torna in Germania e si sposa, per dire, dopo aver comunque mantenuto questa eh, relazione con Cristiane Wolpius per tantissimi anni e avuto un figlio eh, fuori dal matrimonio, quindi chiaramente una cosa scandalosa all'epoca, quindi in qualche modo è come se questo eh, percorso lo cambiasse come artista indubbiamente ma come persona e lo mettesse a contatto con, la, con una realtà, con una realtà, con un mondo che fino a prima quasi quasi ignorava nel suo palazzo di cristallo in qualche maniera no? perché parlava tantissimo d'amore, del mondo, delle rivoluzioni perché lo Sturm und è anche questo però poi il contatto era relativo e invece l'Italia l'ha messo in contatto effettivamente con le persone con le persone tra virgolette vere, con le cose vere di questo mondo e questo indubbiamente è stata un'evoluzione anche, infatti lui è tornato con questa sensazione, lui dice che in è arrivato in Italia per la prima volta ma aveva la sensazione di essere tornato a casa come se prima avesse fatto una, un lungo esilio in Groenlandia dice lui o in qualche terra e quindi ha questa sensazione di forse riappropriarsi anche della, della, della, della vita e della dimensione anche individuale, umana mettiamola così, mm. prospettiva che poi non avrà quando ritornerà dopo in Italia la seconda volta, mm. no? gli dirà che gli manca l'onestà tedesca, mm. l'ordine mm. tutto quanto, <ride> però per intanto in quella parentesi ha anche questo valore insomma, quindi perché alla fine si cambia come, io penso che la, la letteratura l'arte in generale sia sempre comunque una, intanto un'esigenza espressiva e sia sempre specchio di quello che si è in quel determinato momento e dell'esigenza che si prova in quel determinato momento, quindi fatto che cambi come letterato è perché è cambiato come uomo prima. Certo, certo è, è incredibile pensare che lui comunque quando era giovane praticamente crea lo Sturm und Drang. Poi va crescendo, inventa il classico, comunque è uno Cioè, nel senso una cosa bestiale, perché uno dice, io semplicemente sono stato giovane, ho fatto un po' di casino, poi sono cresciuto, ho messo la testa a posto, no? Lui è andato fondando. L ha fatto cose in grande, le cose ingratterali. E poi con tutti gli emuli dietro, eh, no? Perché certo, chiaramente tutti quanti certo. provavano a fare e lui era già oltre, cioè quando gli altri cercavano di imitarlo in Infatti. qualcosa, lui stava. Già, facendo dopo, Forse cioè. l'unico che gli è stato dietro è stato Schiller, che infatti Schilder è stato l'unico, sì, ecco, sì, però sì, per eh il sì. resto Herder, forse nella prima parte, però per, dopo anche lui, insomma, un pochino si è eh, perso da quel punto di vista. Quindi sì, Schiller è stato l'unico che l'ha effettivamente accompagnato. Infatti, i due si eh, sono, sono molto. Sono vite anche... parallele in un certo, certo, certo sì. senso, no? perché per entrambi i grandi, si grandi si esponenti. Molto, mm. Si sono aiutati molto, hanno in qualche modo anche eh, influenzato l'opera l'uno dell'altro, anche se in qualche modo Schiller aveva una. Mh, il poeta della libertà, no? Come viene sì. definito, aveva un po' una prospettiva più legata, era molto più interessato anche al dato politico, cose. Cioè il Guglielmo Tell alla fine è una grandissima metafora di come in realtà bisognasse combattere contro la nobiltà, contro l'invasore, Quindi ha un'accezione un molto legata all'aspetto proprio anche politico, storico. A questo non interessa, lui quando viene qua in Italia, lui non può interessare di meno della questione degli Asburgo, delle cioè lui no, va, va. cerca di qualcosa di molto più in qualche modo ineffabile O certo. oh, forse Goethe è più interessato all'aspetto scientifico della vita, Questo anche sì. delle relazioni umane quindi sì. lui è, è forse più interessato a quell'aspetto che gli uomini non possono cambiare quindi eh, adesso prima che nominavamo le affinità lettive eh, è molto significativo, molto bello anche tutto il discorso eh, che, che fanno nelle, nei i personaggi, questa discussione famosa nella quale si parla delle affinità lettive dei, dei minerali eccetera eccetera. Quindi eh, forse lui è interessato a trovare quello che nonostante l'uomo se si impegna non può cambiare certo e lui è sempre non dico ossessionato però diciamo alla ricerca del principio pensiamo anche soltanto al, um, al fatto che si è venuto qua in Italia cercando no? la pianta eh, originale. Infatti è, è incredibile questo che lui pensava di trovare in Sicilia poi dopo invece pareva che fosse la palma nell'orto botanico, eh. c'è ancora la palma di Goethe nell'orto botanico qua a Padova no? dovremmo cioè, forse un... spiegare un pochettino questa, perché effettivamente della pianta originaria, sì, della sì. Pianta originaria eh. sì lui ha questa, questa mh, come dicevamo prima questo interesse scientifico che ha lui no? Di, eh, anche botanico anche come si diceva legato proprio a quelle che sono le, le scienze naturali no? infatti lui ci dice la lingua questa è una cosa molto interessante secondo me lui dice la lingua deve essere una natura deve essere la, la, la, la, la, la, la, la, la lingua, lingua della natura che è un po' anche quello che ci dice Herder. No? lui dice che la retorica va bene per il teatro delle marionette lo no? mm. scrive nel, nel, nel, nel, nel Faust che non era necessariamente una cosa dispregiativa perché no, no. lui aveva conosciuto il Faust anche attraverso il teatro delle, marmi... certo. delle marionette col puppa però è un altro tipo di comunicazione no? e quindi dicevo mh, tornando al discorso della pianta c'è cioè questa ricerca sempre del, del, del seme no? quindi dell'accezione dell Originaria, che è quella più pura in qualche maniera, no? da cui poi scaturisce una perfezione formale sostanzialmente. E questo è un pochino quello che lui pensava di trovare qui in Italia, che è stata la culla di tanti che, che certo. ha portato tanti semi di altro tipo, anche no? a livello culturale, storico, tante altre cose. E resto un po' deluso, però, eh, da questa cosa, perché alla fine non, non, non, questa cosa della pianta non, non gli torna, poi. Tra tutte non, no, non, non tanto. Infatti, e appunto eh, dicevamo prima tutti questi cambiamenti che lui ha fatto in Italia ehm, come è cresciuto, come persona ma forse sono dovuti anche al fatto che lui quando ha viaggiato in Italia ha viaggiato senza nessun tipo di comodità cioè lui eh, questo lo racconta già da quando è a Bolzano comincia a, a rendersi conto che la vita forse non è così comoda senza la servitù senza <ride> tutte le grandi comodità ma è molto significativo e direi quasi simpatico eh, vedere questo Goethe tedesco che viaggia nell'Italia del fine settecento ma vedere i tedeschi che viaggiano nell'Italia di oggi <ride> Allora, te che evidentemente la cultura tedesca la conosci eh, questa è una nota che noi abbiamo trovato tremendamente simpatica leggendo Goethe lui si stupisce eh, quando viaggia per l'Italia ma si orrorizza poi quando <ride> vede l'immondizia vicino ai palazzi del Palazzo eh, che non ci sono a venezia i bagni, che dice a venezia, venezia. no no l'immondizia venezia che sale l'acqua si porta questo è terribile tutta una fogna unica <ride> e, e, lo, e dopo lui non capisce eh, la scomodità come tutto è scomodo in italia è un mondo eh, scomodo eh, ma dopo eh. la cosa divertente è che ci capita a volte di incontrare dei tedeschi nonostante evidentemente l'italia di oggi non c'entra niente con l'italia del fine settecento ma sì. eh, a dici più o meno eh, <ride> qualcosa Cosa c'è? Ma insomma, questi tedeschi di, di, di oggi non hanno un'opinione molto diversa da quella che aveva Goethe. No. Cosa avresti e da forse dire? Forse non è neanche un'opinione tanto sbagliata se proprio. Eh. <ride> io sono molto critica. io eh. mi... Venezia, per esempio, la conosco molto bene perché ho studiato all'Università Venezia. e... Ehm... Eh, se avessi se, eh, potuto scrivere una, una, un mio italiano Shays avrei scritto la stessa cosa, Una no? <ride> <No, per ride> be bellissima città, però sì, mh, da, quel, da quel punto purtroppo. di vista igienico. Comunque sì, eh, il fatto che. Mh che ci sia questa come posso dire questa concezione che da un lato è bella perché comunque aver trovato questa vita essersi mescolato con le altre persone gli ha dato quella possibilità di parlare di lattuga di cui si parlava prima e non avrebbe fatto magari in Germania quindi ci tutti molto friendly tutti quanti molto amichevoli che poi la stessa cosa gli dà fastidio la seconda volta in cui torna perché dice questa confusione questa malorganizzazione questa gente un po' truffaldina no? che purtroppo è un aspetto un pochino adesso, sì. senza voler generalizzare o essere cattiva però è un aspetto un po' italiano una parte diciamo e effettivamente sono vere tutte e due queste facce e lui le aveva individuate tutte e due e il tedesco lo straniero che viene in Italia oggi probabilmente le individua ancora tutte e due anche con schemi una cosa che mi ha fatto sorridere questo è solo a livello di aneddoto però eh, appunto studiando a Venezia tantissimi tedeschi o comunque nordici in generale arrivavano a, a Venezia perché il paese del sole magari in gennaio con l'infradito eh, e beh, le canottierine certo. no? Dice, e ci guardavano disperati come per dire ma perché ci sono due gradi sotto zero e ghiaccio non era questa la terra dove fiorivano eh, i limoni? La terra o sole <ride> esatto e, e poi alla fine se ci pensiamo lui quando è arrivato a Napoli fuori stagione o comunque la stagione era un po' tardiva e quindi aveva freddo, ho dovuto prendere un cappotto, legarsi infatti. con le corde della, della, della, della, delle valigie addosso a questo cappotto e andato in giro in quella maniera lì. Quindi, sì. diciamo che certe cose, anche se oggi abbiamo internet, ancora queste, <ride> <ride> questi stereotipi persistono a volte. Infatti, infatti, e come, come? E hai ragione, te, che insomma, dietro a ogni barzelletta c'è un po' di verità. Lui, e a lui rovescia no. per esempio l'idea di Napoli per dire certo. per noi oggi. Eh, comunque Napoli è in una posizione abbastanza controversa riguardo all'opinione pubblica proprio per la gestione della città, delle certo. famose immondizie certo. visto che parlavamo. e lui invece continua a parlare di quanto meravigliosamente gestita e governata fosse Napoli, di quanto fosse tutto pulitissimo, ci fossero questi carretti che raccoglievano praticamente l'immondizia e poi la portavano eh, agli, agli agricoltori per concimare i campi e quindi fosse tutto perfettamente a regola d'arte a differenza appunto di Venezia, a differenza della Sicilia a quei tempi e questo ci fa un po' a riflettere oggi mm. no? la situazione sì. si è molto rovesciata e genera un sacco di polemiche anche oggi eh sì. e se qualcuno scrivesse con la stessa chiarezza con cui ha scritto mm. Goethe non sarebbe per niente politically correct ma verrebbe fuori il disastro no, <ride> no <ma> sarebbe, <ride> no, sarebbe eh, catastrofico Il crocifisso subito sì, sì, sì, sì, sì. <ride> forse si era più liberi no, di dire le cose in parte io penso di sì, sì sicuramente rispetto ai sì. nostri tempi Attuali, attualissimi penso di sì eh? Sì, io penso eh, che sì. ci, ci, ci siamo creati un po' una gabbietta in nome della libertà mm. e siamo arrivati all'autocensura che è la peggiore di eh, tutte. Sì, perché purtroppo è ottimo l'essere corretti, l'essere tutto giusto perché rispetta le differenze, tutto. però quando è troppo stroppia, c'è cioè un certo punto quando si incomincia no. a non potersi più esprimere diventa certo, veramente problematico. Certo. Insomma. Anche perché sì. comunque poi di fatto non corrisponde questo appiattimento che pretendiamo adesso di spacciare per, per questa libertà, appunto, in realtà è semplicemente un appiattire tutto e che dobbiamo essere tutti umologati no? quando in realtà evidentemente viviamo secondo me come esseri umani della contraddizione e certo. delle differenze perché io posso vedere che tu sei eh, Sara solamente perché sei diversa da me se, se siamo, pretendiamo di essere completamente uguali non ci distinguiamo e certo. siamo una massa informe senza opinioni e invece senza... di valorizzare la differenza la, la si elimina certo. ancora di più infatti, un infatti sicuramente di un personaggio come Goethe risulterebbe, risulterebbe par particolarmente scomodo, scomodo. Oggi sarebbe terribilmente scomodo, scomodo. anche un personaggio come Schiller che ci viene ah, a cioè parlare della, della libertà, della libertà quella in quel senso bella, là. Quella da conquistare <ride> sì, anche sì. col dello tra i dentro maiuscole. Eh sì. Bene, io adesso eh, purtroppo, se noi stessimo qua eh, a chiacchierare sì. con Sara mh, tutto il tempo che vogliamo, <ride> questo sarebbe una puntata di circa 20 ore. <ride> perché in realtà ci restano un sacco di domande da farti sulla letteratura tedesca, da dove viene Goethe, perché poi sono tante cose interessanti cioè, ti hai, hai nominato il pietismo dopo lo Sturm und Drang il dopo co come è evoluzionata la letteratura cosa tedesca cosa il romanticismo e co da dove nasce il romanticismo i romanticismi perché anche qui brava, in Germania brava. abbiamo eh, sì, sì, sì. due tipologie molto cioè, diverse cioè il romantique e spettromantique sono due cose eh, infatti c'è il pre post rivoluzione francese quindi anche Cambiamo, la delusione l'entusiasmo sì. la, la, la delusione eccetera eccetera Tutte queste cose cose, che cose meravigliose che non possiamo affrontare in, questo, in questa puntata perché stiamo finendo il tempo. Ci saranno magari altre occasioni. ma Senz'altro ci saranno altre occasioni perché eh, adesso che abbiamo incontrato Sara eh, la rivedrete, la riascolterete in futuro che Carini perché, non no. ce la facciamo scappare. No! no. Troppo buoni! Chissà <ride> <ride> mai che non sia io che non vi lascio scappare. No, <ride> eh, sarà reciproco, sarà reciproco. <ride> e quindi anche perché so che ha fatto delle cose interessanti su Brecht un giorno ci dovremo mm. dedicare mm. a Brecht. un bel tema che Brecht mi piacerebbe questo. approfondire no. un altro bel personaggione eh, questo <ride> lo approfondiremo un giorno approfondiremo un altro che di libertà ne sapeva eh. qualcosa molta <ride> sì. molta hai ragione hai ragione e quindi noi in realtà quello che vi possiamo consigliare intanto è andate a vedervi i video veramente meravigliosi eh, su, su sia lingua Grazie. che letteratura di Ad Maiore perché sono veramente veramente ben fatti è un lavoro fatto a regola la d'arte, veramente di un Troppo altissimo buoni, livello. Troppo buoni, grazie mille. No, veramente, veramente. E prima di salutarci allora ti chiederemo di consigliare ai nostri ascoltatori che forse non hanno frequentato Goethe, non, non lo hanno ancora conosciuto non si sono, o non sanno ancora di amarlo perché dopo appena lo, lo incontreranno veramente lo ameranno, eh, quale sarebbe il testo di Goethe che te consiglieresti? per primo quel primo che bisogna leggere per, per avvicinarsi a questo a questo grande allora, qui vado in controtendenza giusto a proposito del fatto che io sono poco brava <ride> non sono molto così cioè non vado a scuola ti direbbero subito i dolori del giovane eh, Herce certo. subito eh, lì, perché certo. poi fai il confronto con Foscolo e tutto quanto molto scorre perfettamente come il ministero vuole ma io vi dico <ride> no io vi dico no <ride> no bellissimo per carità ah beh, certo. bellissima sì, opera sì, tutto sì. Però non è, cioè Goethe è tanto più di quello. Mm. E io, allora, forse perché io sono appassionata di poesia, però io partirei sempre dagli inni. Ah. E perché intanto sono un approccio soft: ah beh, e certo. nel senso che invece di impegnarsi in una lettura di un Fausto o di, di una cosa più impegnativa chiaramente ci, ci, li si può leggere in pillole e si può avere proprio un... è come un po' una, una carrellata, diciamo così, di tante emozioni, di tante prospettive, di tanti collegamenti, e quindi sono per forza di cose, vanno a muovere qualcosa in ciascuno di noi, no? perché sì. questo è un po' quello che fa la poesia, un po' come la musica, va a mordere... a morder, scusate, a muovere corde... Anche a mordere, anche a mordere morder, corde... Morder. L'Arsus Freudiano opportunissimo! <ride> e quindi chiaramente questo può apprendere molto. Poi appunto eh, Viaggio in Italia soprattutto per chi è italiano logicamente è, è interessante anche perché ci riguarda, no? certo. quindi è un qualcosa in cui immediatamente ci sentiamo sì, partecipi per qualche, per, in qualche maniera e comunque prima o poi bisogna arrivare a leggere il Faust perché certo. quello è proprio è come studiare Dante non leggere la Divina Commedia, diciamo è proprio il punto più alto o diciamo vari punti più alti e soprattutto è talmente pieno eh, di vita talmente pieno ma non solo di, diciamo così di opposti di vita e di morte eh, di bene e di male di amore e di odio di giusto e sbagliato senza dare una, eh, una connotazione un giudizio etico a nessuna di queste cose mm. ma semplicemente come esistenti in quanto parte di un tutto e questo penso che sia il segreto ultimo della vita eh, eh sì, sì eh sì, eh, sì. l'accettazione la, degli estremi e sapersi in mezzo esatto <ride> Eh sì, beh Sara, non ci resta che veramente oh, ringraziarti. Sì, non abbiamo parole per ringraziarti. No, sono davvero. io a ringraziarvi, è stato un piacere, un onore grandissimo e quindi io spero poi di ospitarvi tramite magari video o quant'altro anche sul mio canale perché siete meravigliosi, meraviglioso il lavoro che fate e siete meravigliosi voi, quindi portate quello che siete in quello che fate, è la cosa migliore del mondo. Mille, grazie mille, grazie mille. Ed ecco non ci resta che dirvi di iscrivervi a, al nostro canale, se, se, se, poi seguire, se, se, se volete potete il nostro podcast La Cispa di Prometeo Che per il momento è solo in lingua spagnola E, e insomma così finisce questa piccola puntata bonus Che è stato veramente un, un bellissimo cammino E io tra, tradurrò all'italiano la nostra frase conclusiva Perché vale la pena di dire che vi auguro eh, Delle giornate con molte scintille e fuochi meravigliosi ad Maiora Ad Maiora Semper <laughs>